Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Oggi si ritorna finalmente con la serie di Puzza E lo si fa con il Puzza al Prato dove tutto è iniziato Eh sì dove tutto è iniziato ben 119 giorni fa 17 sabato fa Oggi si ritorna, si ritorna all'inizio Si ritorna quando abbiamo portato questa esperienza per la prima volta Sul nostro canale Vedremo oggi come sarà l'epilogo Sicuramente una partita molto difficile Il Prato quinto in classifica Ma dopo andremo a dirvi quelle che sono un po' tutte le news e le statistiche di questo match Sì 17 punti di distacco tra le due squadre Non sono sicuramente pochi Il balza comunque dopo questa sosta, vediamo come riprenderà il proprio campionato E dall'altra parte c'è dunque Fabio, vedremo anche la sua evoluzione dalla prima partita con il Futsal Prato a quella di oggi. E adesso andiamo in macchina e risponderemo come sempre alle vostre domande. Andiamo! Eccoci dunque in macchina, diretti verso il palazzetto dello sport di Baricella, lì ci sarà come sempre la giornata di Serie B di Futsal. Nel frattempo risponderemo come sempre alle vostre domande per Fabio. Andiamo con la prima domanda da parte di Kelly Lelli. Una domanda a Fabio. Come mai hai detto che questo campo fa schifo? Riferendosi al campo di Grosseto, qual è la differenza tra i campi di futsal? Nei campi da calcio si vede se un campo fa schifo. Sì, è vero che nei campi da calcio c'è più differenza, il campo mi ha messo davvero male fa... Molta più differenza Secondo me Però anche nel calcio a 5 Ci sono molte differenze Tra i campi Diciamo che quello scorso Era un campo duro Anche un po' scivoloso Non era un bel campo Comunque mi riferivo Alla pavimentazione Comunque un campo peggiore Nel calcio a 5 È sicuramente meno tragico Rispetto no. come nel calcio a 11 no? Sì sì Quello che dicevo prima Andiamo adesso Con la seconda domanda Da parte di Valeria Mazza 7 Quanti gol pensi di fare Fabio? Non lo so, questa domanda è difficile. Mancano quattro partite, non lo so. Io adesso appunto a giocare meglio, a cercare di crescere per l'anno prossimo. Poi se riesco a fare qualche gol meglio, dai. Spero di farne un altro paio di gol. Prefissati un obiettivo in gol e assist, però, proprio a livello numerico. Poi magari ci vediamo fino a sera, giugno o no? Sto mm, cioè diciamo che adesso non voglio neanche dare troppa importanza al gol, nel senso che adesso questa è una stagione formativa. Spero di fare il meglio possibile. Comunque, se riesco a fare altri due o tre gol, comunque sono felice. Andiamo con la domanda da parte di Mario Pellegrino. Senza il mago non è balza, È stato rimesso in squadra, aggiornateci. Collegandoci anche con la domanda di Gian Antonio Marraudino Cosa cambia in campo senza Calaia? Grande Fabio Bergole si forma. Eh sì, senza Calaia in campo cambia parecchio È un giocatore fondamentale per la squadra È importante sia come riferimento fisico sia tecnico e attico È veramente un giocatore importante Mi dispiace molto ma alla fine stagione non ci sarà Mancano poche partite spero di rigiocarci l'anno prossimo Perché Penso che sia una figura molto importante anche a livello di leadership È uno che trascina il gruppo Quindi si sente molto la sua mancanza Andiamo con la domanda da parte di Agata Mariotti Vi adoro, ogni giovedì aspetto il vostro video partito io pratico futsal femminile. Vi volevo chiedere il pallone come lo trovi? Io lo odio. È piccolo e duro e non rimbalza. Te che ne pensi? Sì, sicuramente è difficile. Abituarsi all'inizio è completamente diverso. Però io sinceramente mi ci trovo bene. Secondo me il fatto che sia più pesante, più piccolo, secondo me aiuta ad indirizzarlo meglio. Quindi, siccome ci si da abituare, ma io mi ci trovo bene. Secondo me è una cosa più difficile È tirare al volo. Preferisci il campo da futsal con il pallone piccolo o il campo da calcio Col il pallone un po' più grande? Proprio a livello di confidenza con il pallone In generale? Vabbè, la confidenza con il pallone è ovviamente meglio. Secondo me, nel futsal dove Molto più contatto con la palla, con la suola, è molto più facile, no? Adesso vi leggo io una domanda un po' critica nei nostri confronti di Laos49: che dice comunque, secondo me dovete alloggiare meno Fabio perché ha fatto una brutta partita, ma state sempre ad alloggiarlo dando colpa agli altri e non a lui come realmente è. Questa è una critica pesante, dai. Ah, cosa eh, ne pensi? Eh, innanzitutto ci tengo a dire che c'è anche un po' una differenza di comunicazione tra me e Fabio, telecamera oppure no, ovviamente anche a telecamera spente me l'ha chiesto come ho giocato. Io ho detto non hai giocato bene. Poi, comunque, anche in telecronaca abbiamo che... sottolineato anche l'errore da parte di Fabio, però anche chiaramente l'errore collettivo che c'era, Secondo me, la parte di tutta la squadra. Sì, comunque anch'io sono il primo a prendersi le colpe. So di non aver fatto una gran partita la scorsa. Diciamo che mi prendo le colpe quando sbaglio e lo sanno anche loro. Con Fabio, che è un ragazzo comunque abbastanza umile, penso che non ci sia tanto bisogno di fargli pesare molto l'errore, ma più di sollevarlo sotto certi aspetti. Quindi magari non è che li vado tanto ad accusare e mettere il dito nella piaga, perché so che magari lo potrebbe anche accusare psicologicamente. Eccoci, ragazzi, ritornati ai limiti della legalità. Col microfono in mano mentre si guida, detto questo mi aggancio al discorso di prima di Fresi. sono d'accordo. Alla fine Fabio è già abbastanza consapevole dei propri errori. Poi, vabbè, noi tendiamo anche un po' a Edulcorare quello che è il contenuto, no? a renderlo un pochettino più piacevole. Ci sta, si esalta un po' tutti, anche se poi alla fine magari ci sono errori più o meno gravi. Alla fine l'importante è anche rendere il contenuto il più fruibile e gradevole possibile. Diciamo così, e cerchiamo di farlo anche magari esaltando all'esagerazione alcune cose che non sono da esagerare. Mi dispiace che magari l'accento cada sul fatto che, secondo qualcuno, ecco si tende solo ad esaltare Fabio. Noi tendiamo ad esaltare un po' tutta la squadra. Poi è normale, Fabio è lo soggetto principale. Ci può stare che si elogi la bella giocata e il gol anche in una giornata un po' opaca. Che può essere stata quella di Grosseto. Eccoci Finalmente arrivati, ragazzi, al Palazzetto dello Sport di Baricella. Adesso entreremo all'interno di questo per fare l'introduzione alla partita e andare a sentire i nostri microfoni Fabio prima dell'inizio della ventitresima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Piazziamo le camere, tutto come al solito, Fre. Eccoci arrivati ormai alla seconda casa di Fabio Di Mauro, il palazzetto dello sport di Baricella. Eccoci dunque all'interno del palazzetto. Oggi arriva il Futsal Prato, un'altra Toscana dopo l'Atlante Grosseto. La partita è molto complicata, ma ci ricordiamo anche che è stata la tua partita dell'esordio. Come ci arrivi a questa partita e come vedi il tuo passaggio e la tua evoluzione nel mondo del calcio a 5. Sì, è passato ancora poco tempo, ma comunque rispetto all'andata mi sento molto più pronto penso di essere migliorato a livello tattico quindi mi sento un po più a mio agio in campo riesco a capire meglio le situazioni ovviamente è passato poco tempo ho ancora molto da migliorare però sicuramente rispetto all'andata sto molto meglio il tuo miglior cambiamento proprio la tua migliore evoluzione che hai avuto cosa vedi in te principalmente di migliorato penso alla parte tattica più che altro perché all'inizio era veramente spesatissimo cioè non sapevo cosa fare più che altro quello ho iniziato a capire più i movimenti e quindi quello penso che sia stato il miglioramento principale e eccoci Fabio anche con le mie domande e con le mie considerazioni oggi affrontate il prato insomma è una cosa che accade spessissimo quella che affrontate la squadra in forma del campionato è successo anche oggi. Il prato è riducato da 6 vittorie di fila, quindi sarà ancora più difficile approcciarsi a questa squadra. I toscani, soprattutto considerato che ora per voi diventa un po' difficile affrontare questo campionato, un po' privo di obiettivi. Qual è l'obiettivo, secondo te, della squadra e il tuo personale? Beh, quello della squadra è sicuramente continuare a dare il massimo, anche se magari loro hanno più obiettivi di noi, non dobbiamo fare brutta figura, ovviamente. E il mio obiettivo personale è quello di migliorare sempre di più, anche in vista della prossima stagione. Devo cercare di migliorare il più possibile. Questa è una motivazione, secondo me, abbastanza forte, quindi siccome dovremo dare il massimo in qualsiasi caso. Prossimo anno, rimani al balzo? Non lo so, vediamo. Qua mi trovo bene. Poi ci sono molte cose da vedere. Prima ho sentito anche il fatto che ti piacerebbe continuare a giocare con Nicola Scalaia, quindi lo seguiresti in un eventuale passaggio in qualche altra società? Domanda curiosa, è una curiosità più che altro. Non lo so, Cioè sì, sicuramente mi farebbe piacere giocare ancora con Calaia. Vediamo, dai, ci sono un po' di variabili da tenere in considerazione. Quindi per me è un po' presto, dai, vediamo alla fine della stagione. Scalaia, comunque trascinatore, ti ha guidato tantissimo in campo. Quanto ti ha dato anche a livello proprio di esperienza o comunque dell'assimilare certi concetti nel mondo del futsal? Nick è un trascinatore, è stato molto utile, secondo me, per, me, per aiutarmi a migliorare. Mi ha aiutato tantissimo. Ok, allora noi adesso andiamo a far cambiare Fabio. Gli auguriamo, insomma, una splendida partita, magari dove possa trovare anche il suo terzo gol consecutivo. In bocca al lupo Fabio e ci sentiamo alla fine di questa partita. E dopo tre settimane, eccoci, ragazzi, sul parquet del palazzetto dello sport di Baricella per raccontarvi quella che sarà la ventitresima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Balsa Prato. Sì, oggi la partita per i Balzi è molto complicata, l'abbiamo detto anche prima: con Fabio, affronta un'altra Toscana dopo Atrante Grosseto 17 punti di distacco tra le due squadre. Sono sicuramente molti. Ma vediamo come le squadre riprenderanno il loro campionato dopo la sosta. Inoltre c'è da ricordare che il Prato reduce da un ottimo periodo 6 vittorie consecutive primato per forma fisica quindi sarà ancora più difficile per la squadra di mister veli milan reich trovare la chiave giusta per sbloccare un match sicuramente difficile per sbloccare una classifica che ormai risiede all'ottavo posto da parecchie giornate sì sicuramente qua secondo me il pericolo principale può essere quello di non trovare più motivazioni date le ultime giornate ma parte sicuramente futsal prato si presenta come una squadra molto forte Anche se ha perso l'ultima partita proprio con Tranta grosseto Dosseto. vediamo se oggi riuscirà a continuare la striscia consecutiva di vittorie. e vedremo se oggi si riuscirà a sbloccare anche il capocannoniere del Balsa, roberto conti superbike a 21 Gol in campionato, 22 stagionali. Non trova la rete da 5 gare consecutive dal 4 di febbraio. Quindi, oggi, insomma, è l'occasione giusta per poterlo fare. L'avversario, sicuramente, non è dei più comodi, però ci proverà, così come un po' tutto il balsa dalla parte opposta. Invece, attenzione a Zaccaria e il Gallaff, giocatore, sicuramente più pericoloso del Prato. 21 gol in campionato in stagione. Lotta tra due capocannonieri per capire anche poi chi avrà la meglio. Sì, sicuramente il gallaf insieme a Montorsi sono i giocatori più pericolosi dall'altra parte del futsal Prato. Vediamo se oggi confermeranno le loro aspettative e riusciranno a portare a casa un'altra vittoria per il futsal Prato. Andiamo anche a vedere quali saranno le differenze rispetto alla partita dell'andata in cui c'era stato un net parte del Futsal Prato. Eh sì, fra speriamo che il Balza possa fare sicuramente qualcosina in più rispetto al match d'andata, considerato anche le tante assenze da parte dei bolognesi. Noi adesso andiamo in cabina di regia, sistemiamo l'attrezzatura per prepararci alla ventitresima giornata del campionato di Serie B di Futsal, Balza Prato. Tutto pronto, abbiamo sistemato l'attrezzatura, adesso torniamo in cabina di regia per raccontarvi quella che sarà la ventitresima giornata del campionato di Serie B di Futsal, Balza Prato. Andiamo! Benvenuti al palazzetto dello sport di Baricella per seguire assieme quella che sarà la ventitresima giornata del campionato di Serie B di Futsal, Balza Prato. Sì, partita molto complicata oggi per il Balsa che affronterà il Futsal Prato, i Toscani nella data vinsero per 5-2, 17 punti di distacco in classifica tra le due squadre, vediamo se il Balsa riuscirà a portare a casa punti importanti e preziosi. È difficile reagire soprattutto a fronte della sconfitta esterna per 7-3 contro l'Atlante Grosseto, però Fabio e compagni sicuramente devono fare meglio di quanto hanno fatto vedere nell'ultimo match, il Balsa è sicuramente qualcosina in più. Adesso andiamo a leggere quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo, partiamo dal Balsa che schiera di Bitonto in porta davanti a sé come ultimo a Pozzi, laterale destro, Simone, laterale sinistro Conti il capitano e come pivot Fadiga. Dalla parte opposta, invece, ritroviamo Laino in porta. Come ultimo Dimaso, laterale destro, patetta, laterale sinistro, e come pivot Balestri che si accinge ora a battere il calcio d'inizio di questo incontro. Tutto pronto per l'arbitro, fischietto in bocca, si parte! Inizia ora la ventitresima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Con il pallone toccato proprio da Dimaso, che va da Patetta. Da questi a Montorzi, uno sguardo davanti a sé, il numero 6 torna dal 14 Da questi a Balestri che sfida un po' tutta la retroguardia avversaria Ancora Balestri fino in fondo, Simone bravissimo in tackle. Il numero 7 del balza, il capitano Conti che cerca la soluzione giusta di passaggio La trova ora affidando la sfera a Fabrizio Simone che verticalizza bene per La Sponda nel 3 per il 5 E arriva il vantaggio del Balsa! arriva il gol di Fabrizio Simone Quinto in campionato, quinto in stagione, col mancino Apre le lanze lui, Fabrizio Simone Ben con questo la parte balza che sfrutta la prima occasione offensiva per battere l'Aino e per realizzare l'1-0. Bravo Fadiga qui nel lavoro di sponda. E poi Simone, come sempre, è bravo a concretizzare il suo tiro con il mancino che vale l'1-0 per i padroni di casa. Vediamo ora qui come ha verticalizzato bene Simone, come dicevi anche tu poc'anzi, Fre. E poi Fadiga fa un ottimo lavoro di sponda a propiziare il mancino. Di Fabrizio Simone. adesso è subito vantaggio balsa. Vedremo come reagirà il prato. Da adesso. Proprio il 14 va da Laino. Da questi a Montorsi che rischia un po' sulla pressione di Pozzi, poi se ne esce bene il 6. Successivamente patetta davanti a sé a Simone. Lo sfida è il numero 14. Che poi cerca la verticale per balestra. Capisce tutto fatiga. Poi ancora. Patetta! La Veronica. il numero. Settore fatiga. L'arbitro fuori dall'area Adesso sul punto di battuta si presenta proprio Balestri, parte ora Balestri di Bitonto, neutralizza così il tentativo dell'11, E ancora 1-0. E ora Patetta, pronto a battere questo fallo laterale, va all'indietro, va a pescare Di Maso, che va da Montorzi! Spacca la traversa il 6 del Prato, vicinissimo al gol dell'1-1 il Prato. Si è calciato benissimo, qua siamo molto vicini all'incrocio dei pali, probabilmente lo colpisce e poi di Bitonto qua impassibile, avrebbe potuto fare poco se tiro. Di stato nello specchio, pronto. D'amico a giocare all'indietro la palla per Dimaso che carica il sinistro. Ferrante gli dice di no. E ora l'aino. È il Galaff, sempre con la solita eleganza. Il numero 12 che va ora a servire Dimaso, che torna dai Galaff. Il mancino di Bitonto neutralizza così il tentativo del 12. Ancora una volta attento. Di Bitonto, ancora una volta attento nell'uscire, nel coprire lo specchio. È anche in questo caso molto efficace, Fabri che cerca Pecchioli al centro, che va al destro, capisce tutto Ferrante che poi prova a tramutare l'azione da difensiva offensiva, prova a andare sempre il prof che poi pasticcia un po' col pallone, Pecchioli glielo va a sottrarre, proprio colui che non aveva impattato bene il pallone in precedenza ma adesso seguiamo il Gallaf, mamma mia di Bitonto cosa ha fatto qui, bravissimo a rimanere in piedi fino all'ultimo, è riuscito a neutralizzare ancora una volta il Gallaf che si sta facendo sentire in campo. Si squadra è molto lunga in questa fase, abbiamo visto subito un'occasione con Ferrante e poi dall'altra parte con El Gallaf. Secondo me Ferrante non ha sbagliato la scelta di andare da solo, ma ha soltanto l'esecuzione finale di gi giocarla a Mordacci. Forse lì si poteva andare già al tiro perché era comunque molto vicino alla porta. El Gallaf. Pronto a andare indietro da Pecchioli, ancora El Gallaf che gioca la palla per D'Amico, cerca di fare tutto da solo il numero 7 che poi viene ostruito. Toschi intanto ecco il cambio Entra Fabio al posto di Samuel Mordacci E ora Denis Fusca Va all'indietro da Conti che cerca lo spazio per il sinistro, Lo prova poi tocca anche Toschi Che non riesce a indirizzare E a centrare lo specchio della porta La deviazione poteva essere beffarda per Laino Non l'è stato in questo caso però Adesso seguiamo Superbike che va da Fusca Da questi a Fabio lo attacca d'amico Fabio in protezione palla fa fuori secco Il capitano del prato poi ha spazio davanti a sé Ma attenzione a Fabri con una sportellata Sradica via il pallone dei piedi del giocatore del Balsa, si porta a casa poi un fallo laterale fusca. Adesso rimessa in gioco per il Prato, con uh, proprio D'Amico in possesso, che va ora da Patetta. Prova a sprintare il numero 14, che poi porta palla avanti con la suola. Cerca l'imbucata, bravo Fabio a impedirgliela, a chiudere la linea di passaggio, pronto a posizionarlo sulla linea e a giocarlo all'indietro per Pecchioli, che fa esplodere il destro. Di Bitonto però, gli dice di no. Il portiere del Balsa sta giocando una buona partita. E adesso Di Bitonto va da Fabio, non ottimale. Il controllo del numero 11. D'amico gli sradica il pallone dei piedi e va da Laino. Controllo da parte dell'1. Che poi cerca di giocare con la difesa. Fabio sporca questo pallone. Adesso fallo da parte di Fusca ai danni. Del numero 5 Fabbri. E adesso seguiamo Patetta che va proprio da Pecchioli Fabio Mura L'intervento del numero 10 avversario attenzione alla ripartenza di Superbike Conti Che va da Fusca, lo stop non ottimale Cerca di addomesticare questo pallone Patetta ci mette una pezza Molto bravo il ripiegamento difensivo al 14 del Prato E ora Pecchioli Buona la pala di Montorsi a favorire Patetta Che si divora La rete dell'1-1 di Bitonto in piedi fino all'ultimo Con la mano a destra Recupera il pallone E adesso attenzione a Montorsi a Fabio davanti a sé cerca di sfidarlo il numero 6, Fabio molto bene arginare il tentativo di Montorze e poi con la collaborazione di Fusca riparte il balza Ora Toschi va sempre dal 2 che cerca il 14 poi fallo netto ai danni di Fusca non segnalato dal direttore di gara E adesso fallo laterale affidato ai piedi di Conti che va da Pozzi da questi a Fabio Bello il dribbling su Montorsi Poi sguscia via bene Poi forse un fallo sul numero 11 non ravvisato sul direttore di gara Che fa continuare poi Conti Toglie le castagne dal fuoco E ora Dibitonto Che va da Fabrizio Simone Cerca il guizzo su Montorsi Poi prova la verticale Verticale che non arriva Capisce tutto ora Balestri Che prova a impostare Lo fa con l'aiuto di Patetta Da questi a Montorsi Che va da Dimaso Ancora Dibitonto Ancora una volta, sempre lui. Sì, questa barata non è facile. Rivediamo, infatti, in Italia play il... buon riflesso da parte di Bitonto. Che in questo caso, comunque, va a coprire il rispecchio possibile. Ed è molto bravo di intervenire. Ancora una volta. Uno dei protagonisti del primo tempo del Balsa, è Nicola Di Bitonto. Adesso Roby Conti. Pronto a battere questo fallo laterale. Va lunghissimo. Capisce tutto, però Pecchioli. Avanza sempre ora il 10 del Prato. Che sfida a fatica. Poi l'assolata Andare indietro per il Gallaf, da questo è D'Amico, ancora Pecchioli, davanti a sé a Pozzi, poi lascia sfilare per D'Amico che va al destro, para di Bitonto, una volta, poi due! Ottimo il tentativo su Fabri, ma attenzione che non è finita, ancora Pecchioli, che allarga ora a sinistra dove trova il Gallaf, da questo è ancora Pecchioli, carica il destro! Di Bitonto in due tempi, ma che parata abbiamo visto prima, prima su Pecchioli e poi su Fabri, che vediamo ora anche dal replay. Si grandissima parte da parte di Bitonto che magari sbaglia un pizzico la prima respinta un po' corta Però è bravissimo poi con un'ottima un parata, un ottimo intervento a rimediare parata fantastica la seconda soprattutto da parte di Bitonto che si conferma come il miglior giocatore del primo tempo del buzz Ma Adesso vediamo il prof che va da Fadiga Vuole il pallone di ritorno il 24, Fadiga non riesce a rendere attenzione l'attenzione adesso allo sprint da parte di Fabri va al destro Conti respinge, la palla è da Mico, manca 4 secondi Damico da casa sua, di Bitonto, spettacolare vola e adesso manca meno di un secondo alla fine Ed è calcio d'angolo Ma seguiamo Balestri che va dentro Anzi no, non era Balestri, poco importa Finisce ora il primo tempo che si conclude 1-0 per il balza Aperto le danze, ha sbloccato questo match Fabrizio Simone Il risultato permane Bella partita. Sì, bella partita, tante occasioni soprattutto dalla parte del Futsal Prato, il Balza ha concretizzato le poche occasioni realizzando la rete dell'1-0 con Fabrizio Simone e mantiene questo vantaggio fino al termine del primo tempo. Eccoci ragazzi, dunque alla fine della prima frazione di gioco, il punteggio dice Balza 1 Prato 0, sicuramente una partita molto combattuta, bravo Fabrizio Simone ad aprire le danze sulla bella sponda di Attore Fatiga. Sì, comunque è stato un bel gol quello da parte di Simone, magari anche un po' elementare dato che alla fine era un semplice scambio un 1-2, però bravi entrambi a fare tutto con i tempi giusti e fatica nel lavoro di sponda. Per il resto il Balsa, secondo me non sta rispettando un brutto primo tempo il Prato sta facendo più la partita però eh, si trova comunque avanti e ha capitalizzato comunque le occasioni che gli sono arrivate esatto fra molto bene di Bitonto a neutralizzare quelli che sono stati i tentativi degli ospiti il risultato è rimasto lì sull'1 0 però più Prato che Balsa c'è cioè da dire per onestà sportiva anche Fabio è abbastanza bene non è entrato male in partita quando è stato chiamato in causa comunque nei pochi minuti che ha avuto a disposizione come reputi la sua performance e come reputi un po' la prestazione di tutta la squadra sì sicuramente fra tutti penso che di Bitonto sia di netto il migliore della partita di oggi facendo delle parate pazzesche quella sul finale la doppia parata magari abbiamo un po' sbagliato la rispinta corta poi è stato bravissimo nel rimediare con un bel balzo. Poi, comunque, il Bass in generale non sta giocando male, dato anche poi il coefficiente di difficoltà del match. Fabio, comunque, non è entrato male. Ha giocato comunque un buon primo tempo, anche a livello tattico. Secondo me è entrato comunque tranquillo. Vediamo se nel corso del secondo tempo gli capiteranno anche più occasioni. Il Bass ha comunque contropiedi gli spazi per cercare qualcosina in più, magari anche il raddoppio ce li può avere. E allora andiamo a vedere quello che sarà l'esito di questa seconda frazione di gioco. Andiamo in regia, torniamo lì e vediamo come andrà a finire. Andiamo a vedere. Eccoci nella ripresa per raccontarvi quelli che saranno i secondi 20 minuti di gioco. Vedremo quale sarà l'epilogo di questo interessantissimo. Match Sicuramente il Balza non deve ricadere negli errori che ha commesso negli scorsi match Vediamo se il Balza riuscirà a mantenere comunque una discreta prestazione nel primo tempo Che infatti ha portato all'1-0 per uh, i padroni di casa Si parte ora Questo secondo tempo con Il possesso da parte del Balza Con Fusca che va da Conti Verticalizza lunghissimo nella terra di nessuno Laino si riappropria del pallone Adesso il numero 6 del Prato va dall'11 che verticalizza per Patetta che torna da Balestri e arriva il gol dell'1-1, arriva finalmente il gol del pareggio, arriva con Stefano Balestri, diciottesimo in campionato, diciottesimo stagionale, bella la collaborazione di tutto il Prato nell'imbastire l'azione dell'1-1. Sì, bella la manovra offensiva da parte del Prato, bravo in questo caso Patetta che lascia lì il pallone per Balestri Che in sacca di Bitonto, forse possiamo anche rivederlo dal replay, c'era anche Toschi davanti al portiere E forse questo non gli ha consentito di vedere il pallone in tempo, Balestri realizza comunque un bel gol e soprattutto meritato per il gol che vale l'1-1 Secondo te avrebbe potuto fare qualcosina in più di Bitonto? Non penso anche perché credo ci fosse un po' Toschi davanti che gli abbia un po'... Oscurato la vista, la visuale, poi di Bitonto chiaramente. Non gli si può dire niente per quanto si è visto nel corso della partita. Ma adesso seguiamo Montorsi. Spazio davanti a sé il numero 6. Che sfida Toschi. Poi va da Balestri. Da questi ad Amico. Dunque Patetta. Che torna sempre da D'Amico. Balestri. Cerca di far fuori Ferrante. Capisce tutto il 24 che poi prova a ripartire. Gli sottrae il pallone ad Dunque ancora una volta Balestri. Che va da Patetta. il mancino del 14. Di Bitonto para senza troppi problemi. E fa ripartire i suoi... Andando ora da Conti, il fallo ora del capitano del Prato Adesso vediamo cosa riuscirà a generare Francesco Patetta Che va vale dal Gallaf, che sfida Fusca E il Gallaf torna da Patetta, che torna ancora al centro da Zaccaria E il Gallaf, 22esimo in stagione, 22 in campionato, lo dicevi nel prepartita, Voleva il gol, non l'ha trovato contro l'Aposa Bologna, l'ha trovato ora E ha trovato un gol pesantissimo, quello del 2-1 sì, ancora una volta è parso un po' tutto troppo facile secondo me per il Futsal Prato. È arrivato un gol simile a quello del pareggio. Uno scambio, anche in questo caso, il Galaf da solo, libero. Non può sbagliare quello che vale il gol del sorpasso per il Futsal Prato. Eh sì, qui secondo te chi è che ha sbagliato principalmente in questa manovra? Abbiamo visto il Galaf tutto solo, però molto bravo in fase di costruzione. Sia Francesco Patetta che Zaccaria il Galaf. Sì, in generale penso che qua il Bazzo sia stato un po' lento nel seguire la manovra del Prato. Eh, forse... Gallaf era di Conti in teoria, però in generale il Prato è andato a un ritmo diverso in questo tipo di azione. Ed è già un paio di minuti in cui sta andando a un ritmo nettamente superiore al Balsa. Adesso vediamo come si riprenderà il Balsa. Sicuramente è andato forte il Prato all'inizio di questo secondo tempo. Lo dicevamo fin da subito, nelle ultime gare. Sicuramente non sta facendo bella figura la squadra di Mr. Velimir Andrej, soprattutto all'inizio dei secondi tempo. Ma adesso vediamo se riuscirà a invertire questa gerarchia, questo trend negativo delle ultime sfide. Vediamo ora Mordacci che vada... Conti carica il destro! Laino! Che parata del numero uno! Che adesso viene chiamato in causa e viene chiamato in causa bene. Molto bravo. Sì, grande pericolo questa è la parte del Prato. Rivediamo qui la grandissima parata da parte di Laino perché il tiro è potente. Ma non a destra. Infatti è una gran parata, però c'è da dirlo... Forse mezzo altezza, questo ha favorito l'intervento. Anche se il tiro di conti comunque è comunque fantastico è nel suo repertorio. Fadiga. Pozzi. Cerca la verticale per Mordacci. Capisce tutto ora il Gallaf che prova a ripartire con la collaborazione di Montorsi. Bravo, Fadiga, ripiegamento difensivo che si va a riprendere questo pallone e poi duello un po' in mezzo al traffico. Adesso Di Maso ci mette una pezza e va da Fabri che carica il destro alto sopra la traversa. Si, tiro non particolarmente pericoloso. Adesso, comunque, dopo il 2-1, do il Prato sembra aver abbassato un po' il baricentro. Il Balsa sta creando un po' di più. Chiaramente, adesso più fretta. necessità di trovare il gol alla squadra di casa. Adesso Mordacci da Pozzi, da questi a Simone. Attenzione, Montorzi. Piede a martello alto, altezza del petto, mano nel taschino. Cartellino rosso. Cartellino rosso per Montorzi, che finisce sotto la doccia e lascia il Prato in inferiorità numerica per due minuti di gioco. A meno che una delle due squadre non faccia ovviamente gol Ma adesso vediamo le scuse di Montorsi Sicuramente l'intervento c'è eh, il Fallo assolutamente inevitabile Così come probabilmente cartellino rosso Però Montorsi si fa sincerare Delle condizioni di Fabrizio Simone Questo bello, un bel gesto insomma Sì chiaramente non c'era cattiveria in uh, Questo gesto Sì esatto gabba alta eh, colpisce sul petto Simone eh, Un po' si lamenta col Montorzi, ma ripetiamo non c'era assolutamente cattiveria e comunque ha pagato la gara con l'espulsione. E adesso il Balza ha un'occasione ghiottissima per rimettere le cose in pari. E adesso seguiamo Ferrante che va da Conti che torna sempre da Ferrante. Dentro per Pozzi! Laino! Incredibile! Risposta qui del numero uno del Prato sul tentativo di Pozzi che si era inserito come un metronomo. E adesso ancora Conti che va da Pozzi qui in Errore di misura, ma adesso rivediamo quello che è successo prima. Bella la palla di Ferrante e poi... Qui cosa ha combinato l'Aino? Parata difficilissima, la para con il piede sinistro, in spaccata, va a coprire tutto l'angolo basso sinistro e compie una vera e propria strepitosa parata. Intanto pronto entra De Fabio che si toglie la casacca e la cede a Roby Conti. Entra ora Fabio quando manca ormai pochissimo, mancano all'incirca 30 secondi di gioco. Alla fine del vantaggio numerico. Seguiamo ora Pozzi, Ferrante, Fusca. Poi un po' di confusione. Ferrante spedisce la palla di fatto addosso a Pozzi. Adesso Fusca, Ferrante, Pozzi. Davanti a sé a Fabio. Pozzi decide di andare da Fusca. Ancora Pozzi, da questi a Ferrante che sfida ora Balestri. Cerca lo spazio per il sinistro Il 24. Che fa esplodere il sinistro. Alta, sopra la traversa. Tutto sotto controllo per Laino. Adesso Fadiga Così e così questo passaggio Ci arriva Comunque Ferrante ancora Fadiga Che va da Fabio che torna sempre da Fadiga Buono il dialogo ora tra il 3 e l'11 Fabio va in verticale a favorire Fusca Bello il pallone di Fabio Poi Ferrante di prima per Fadiga Molto bravo Laino qui in uscita E adesso ripulisce come sempre il Prato Ma adesso capisce tutto Fadiga Che va da Fabio Da questi a Ferrante Il fallo forse di e il Gallaffa ai danni del 24, non secondo il direttore di gara che ora si avvicina. Anche la circostanza che ha visto coinvolto Gigi Ferrante, il prof. Adesso cartellino in mano, per l'arbitro. Che dice all'assistente: il 24, quindi arriverà la munizione per già Luigi Ferrante, il prof, evidentemente è stato ravvisato. Un fallo di simulazione in questo caso mi verrebbe da dire Sicuramente un balsa che si è ripreso bene dopo due schiaffoni presi Peccato che abbia dovuto subire quelli per potersi riprendere perché Ha disputato davvero una buona partita Adesso Fabio restituisce la palla al portiere E poi ripartire, Lo no, fa ora, affidando la palla a è il Gallaf con la classica eleganza. Zaccaria il El Gallaf dribleggia a mezzo al traffico. Poi Fabio molto bene. Ripiegamento difensivo proprio sul 12. Poi Simone con la suola per Fusca. Da questo è ancora Fabio. Prova a sprintare Fabio. Forbice esterno destro. Molto bene. Va da Simone che torna da Fabio. Che poi inciaspica praticamente sul pallone. Cade. Peccato perché qui avrebbe potuto chiudere un'azione creata da lui in maniera molto buona. Rivediamo anche qui il cost to cost. Forbice col sinistro. Sposta la palla col destro. Va da Simone che torna sempre da... Il numero 11 non riesce però Si sì, è molto bravo Fabio in questa circostanza perché utilizza il destro eh, Ed è quello che probabilmente manda fuori tempo l'avversario Bravo perché poi anche allarga con i tempi giusti verso Simone E' peccato perché effettivamente è mancato soltanto l'ultimo passo per mettersi davanti al portiere Adesso Fusca che va da Fadiga Da questi a Simone che cerca la verticale Lunga, lunghissima dove non c'è nessuno Ancora Fadiga Che torna sempre da Fusca a questi a Fadiga Che va lunghissimo a favorire l'inserimento di Fabio Fa partire il destro A lato Buono il tentativo qui di Fabio però la palla si è persa Lateralmente si è Forse un po' forzato questo tentativo da parte di Fabio Avrebbe potuto cercare qualcosa di diverso Forse anche rientrare sul mancino oppure aspettare i rinforzi Ha cercato la conclusione con il destro Tiro che sicuramente esce di un po' Poi Laino in giornata Ed ora rimessa in gioco per il Balsa. <ride> Con Simone che cerca il centro Fabio Tocca a Fabri Poi il suo intervento diventa un alleggerimento per Laino Che torna sempre da Fabri Che con la sola da Patetta Tutto solo con Di Bitonto E se la cava ancora una volta il portiere del Balsa In spaccata questa volta a dire di no Al numero 14 Francesco Patetta Sì ancora una volta bravo Di Bitonto Abbiamo visto tante parate di questo tipo nella partita di oggi Da parte di Nicola Di Bitonto Anche in questo caso chiude tutto lo specchio E Patetta non riesce a superare il portiere del balza e adesso attenzione a Pecchioli perché si stava insidiando pericolosamente nelle retroguardie del balza. Bravo anche Fabio a metterci una pezza a sporcare un pallone che sarebbe potuto essere pericoloso. Adesso sempre l'11 in possesso palla con l'aiuto dei compagni, in questo caso di Ettore Fadiga. Che torna sempre da Fabio, uno sguardo attorno a sé. Va a premiare ora Toschi davanti a Sia di Maso. Toschi lo punta, lo fa fuori secco. Attenzione al 14 contro l'Aino. Poi Fadiga di pochissimo. Non ci arriva il dottore ma forse ha toccato ancora l'Aino. Incredibile. Sì, penso che il tocco di Raino ci sia stato, forse Fatica un po' troppo poco reattivo in questa circostanza, bravissimo Toschi. Invece. Ma adesso attenzione, Fabrizio Simone, vada Fabio, il suo tiro l'asis per Fatica! E ancora una volta Raino! Cosa stiamo vedendo? Un super Edoardo Raino che sta disinnescando tutto quello che può disinnescare. Adesso fallo di Fabio su Balestri, se non ho visto male, fallo tattico. Qui forse ci poteva stare anche il cartino giallo che invece arriva per Veli Mirandrej. Che chiama anche il time out Rimessa affidata ai piedi di Pecchioli Cerca una soluzione Prova a sventagliare in direzione Patetta, la palla non è comoda Capisce tutto Toschi Il destro tenebroso Si perde a lato Ancora vicino Alla rete del 2-2 il balza Conti cerca lo spazio per il destro Lo prova Fabbri! Ancora Superbike Ancora il Prato a chiudersi Sì, ci ha provato come sempre Conti Che si è liberato lo spazio per il destro Questa volta ancora una volta pericoloso e bravo Fabri è d'opporsi in questo caso Laino forse era sulla traiettoria ancora una volta Sai che io non lo so perché secondo me stava andando dalla parte opposta In ogni caso c'è stato Fabri Pozzi il maestro che va a destra Dove trova Robbie Conti. che pensa al destro Lo fa esplodere Laino Ancora una volta Edoardo Laino Entra Dennis Fusca Esce Nicola Di Bitonto Dunque si gioca il tutto per tutto qua al Balza A 3.24 al termine Adesso è assedio Balza Esce Di Bitonto rientra Fusca Pozzi lo aspetta, cerca di andarlo a servire ora Sempre Denis Fusca, cerca di inventare, cerca di tirare fuori la giocata giusta Conti che va da Ferrante, cerca il pallone di ritorno per il 7 che va di prima avanti Capisce tutto Di Maso che cerca la porta e la trova E arriva il gol del 3-1, il gol che forse chiude la partita Esulta tutto il prato, è 3-1 Sì, bel gol comunque da parte di Di Maso Un tiro molto distante dalla porta, bisogna sempre centrarla Chiaramente non essendoci il portiere non è stato particolarmente difficile Qual Balza non gira benissimo palla E lo paga con il gol del 3 1 Manca ancora un po' da giocare Vediamo se anche Fabio ci da dare una scossa Vediamo ora che è entrato proprio Fabio Al posto di Ettore Fadiga Intanto ci viene riproposto il replay del gol Di Maso praticamente da casa sua Però la porta totalmente sguarnita Adesso Fabio che va da pozzi da questi a Fusca il Balza mantiene il portiere di movimento Peccato perché il Balza se la stava giocando Ma adesso seguiamo Pozzi che va da Fabio Il numero di Fabio su D'Amico e su Balestri Poi va dentro da Ferrante che cerca il pallone di ritorno per l'11. Ottimo qui ripiegamento difensivo il capitano del Prato Ma adesso seguiamo Ferrante che va dentro da Conti Che lì l'intervento ma non è finita perché dalla parte posta c'è Fusca Che può rigiocare il pallone dentro per Fabio Che buca clamorosamente l'intervento e l'appuntamento col pallone Ma adesso rivediamo quello che è accaduto prima con Fabio in ottimo dribbling ai danni di due avversari Poi non riceve la palla di ritorno Anche gesto di stizza qui di Fabio col palo E poi Fusca che va a servire dentro proprio il numero 11 Che non arriva per una questione di centimetri ma adesso torniamo in live con la sfera tra i piedi di Di Maso Aggredito sia da Fabio che da Ferrante Se la cava molto bene il 17 che poi va da patetta Da queste balestre. di prima sempre per Di Maso Tutto solo contro Fusca Di Maso E arriva anche la rete del 4-1 La rete che chiude definitivamente i giochi Sesto gol in campionato, sesto in stagione Eccolo qui Sì in questo caso il balza un po' troppo scoperto Ma chiaramente il risultato ormai era già forse compromesso Rivediamo qui l'occasione da solo Di Maso riesce a battere Fusca per quello che vale il 4-1. La partita adesso è in cassaforte per il Fuzz al Prato. Tutto troppo facile per Guglielmo Di Maso, autore davvero di una partita splendida, propiziata anche da due reti, che hanno fatto sì che questa giornata non possa non essere ricordata. Manca sempre meno e adesso il Balsa deve ripartire tra due settimane. Contro la Vigor Fucecchio, dove dovrà ottenere comunque i tre punti per esorcizzare le ultime due sconfitte. Ma adesso seguiamo D'Amico che fa tutto bene, tutto solo davanti a Di Bitonto. Calcia il numero uno, neutralizza l'intervento del 7. E poi con l'aiuto di Conti fa ripartire Fabio, che fa fuori il capitano del Prato. Fa fuori anche Patetta. Fabio scatenato. Fa fuori anche Di Maso. Gioca la palla dentro per Ferrante. non ci arriva il 24. Ed è game over al palazzetto dello sport di Baricella. Suona ora la sirena. Il punteggio dice: Balza 1, Prato 4. Eccoci finalmente nel post partita di Balza Prato. Il punteggio finale dice: 4-1 per gli ospiti. Una partita sicuramente combattuta, soprattutto. Nella prima frazione di gioco, il 2-1 è stato in bilico fino all'ultimo secondo, poi, dopo il portiere di movimento, a tre minuti dalla fine, ha un po' scombussolato quelle che erano le gerarchie che si erano create in campo. Sì, in generale, penso che l'inizio eh. del secondo tempo abbia portato un po' il Balza, una perdita di concentrazione. Non ha iniziato come ha finito il primo tempo, ha perso un po' gli equilibri e questo ha portato il prato subito a ribaltare la partita. Non penso che il Balza abbia giocato una brutta partita, però, secondo me, sull'episodio dell'espulsione poteva fare qualcosina in più. Quello era l'attimo da cogliere per cercare il 2-2 e non l'ha fatto. Eh sì, fra, purtroppo non si è riuscita a sfruttare al meglio la superiorità numerica in 5 contro 4, 4 contro 3, qualsiasi e anche Roby Conti, che è stato il giocatore che è andato più vicino alla rete del 2-2, non c'è riuscito. E poi, dopo la fine, l'epilogo lo conosciamo un po' tutti. Fabio? Fabio è in crescita, secondo me, nel secondo tempo. In generale, non ha fatto una brutta partita. Nel secondo tempo, ha trovato più spazi. Ha cercato l'uno contro uno diverse volte. Ha trovato anche diversi spazi interessanti, che poi magari non sono stati sfruttati in generale. E adesso andiamo con il nostro giro di interviste. Andiamo, andiamo. eccoci finita la partita. Siamo con Fabio negli spogliatoi. Ti chiedo un parere generale. Come è andata questa partita? Avete un po' buttata via voi, secondo te? Sì, secondo me siamo stati bravi nel primo tempo. A reggere anche difensivamente. È stata una partita abbastanza di sacrificio nel primo tempo. Tempo, ci siamo difesi secondo me bene abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister di aspettarli senza prestare troppo e l'abbiamo fatto bene poi nel secondo tempo l'abbiamo un po' buttata via abbiamo fatto due errori noi e ci hanno punito e quindi poi si è messo in salita ed è stato difficile non siamo riusciti a recuperare anche se le occasioni per farlo le abbiamo avute per quanto riguarda la tua prestazione pensi che oggi avresti potuto trovare il gol hai in mente qualche occasione che avresti potuto sfruttare meglio nel primo tempo no perché comunque ho fatto una partita abbastanza di sacrificio sono stato dietro più concentrato alla fase difensiva nel secondo tempo ho avuto qualche opportunità forse potevo sfruttarla meglio c'è sempre mancato in generale proprio l'ultimo Passaggio l'ultimo tiro, siamo andati vicini diverse volte. Infatti, secondo me, ci stava benissimo un pareggio. Loro allora, erano più bravi a livello individuale, però secondo me un pareggio non ce l'avrebbe tolto nessuno. Eccoci Fabio anche con i miei quesiti. Allora, sì, sicuramente una bella partita da parte tua. Quando sei stato chiamato in causa, hai fatto bene. Sei riuscito bene in qualche dribbling a volte. Avresti potuto anche esagerare, tra virgolette, anziché optare per una soluzione di passaggio, che poi dopo è stata murata in più riprese dagli altri. Ma ah, secondo me ci stava a cercare l'1-2 in quell'occasione in cui l'ho cercato. Però ci è sempre mancato l'ultimo passaggio, bravo anch'io, magari potevo essere un po' più in un passaggio di Fusca sono stato un po' troppo indietro, forse, non lo so. Eh sì, Fabio, sicuramente un po' di ramarico c'è, non ci si nasconde, soprattutto a fronte dell'espulsione di Montorsi, che poi dopo vi ha lasciato la superiorità numerica, lì l'avreste potuta sfruttare meglio. Cosa è mancata, secondo te, da fuori? Vedavamo un giropallo un po' troppo lento. Tu, dalla panchina, come l'hai vista? Sì, è un peccato sì. non essere riusciti sì. a segnare in quell'occasione là. Siamo andati diverse volte al tiro, in quei sì. due minuti e mezzo. Sì. Però sì, forse il giropallo palla un po' troppo lento. Anche quando sono entrato potevo fare meglio, sono stato un po' troppo frettoloso. Sì. Potevamo tutti fare di meglio in quell'occasione. Sì. Il problema principale è stato il giropallo. Palla lentola. No. E invece, per quanto concerne la situazione portiere di movimento? Vabbè, quella sicuramente è una situazione molto difficile da gestire, però si sa che molte volte succede questo: che nel portarsi avanti, poi si prende gol. Sicuramente un peccato perché il portiere di movimento a tre minuti dalla fine, poi dopo vi è costato due gol nel giro di pochi minuti. Lo si sarebbe dovuto introdurre in un secondo momento, secondo te? No, secondo me ci può stare anche perché non abbiamo mai fatto durante questa stagione il portiere di movimento. Secondo me l'ha provato anche in vista di occasioni future, in modo da poterlo applicare meglio. Adesso il balsa deve ripartire da Vigor Fucecchio tra due settimane. Vista la sosta per Pasqua, vedremo come si comporterà. Sicuramente troveremo un balza più in forma. Eh, speriamo di sì, magari è una partita anche un po' più facile. Dobbiamo dare il massimo e concludere bene questa stagione, queste ultime tre partite che mancano. Eccoci in compagnia di Marcello Sisti, Il nostro grande amico. Tra l'altro, ha influito anche sul passaggio Del calcio a 5 di Fabio. Ce a diro, tra l'altro, sei anche molto importante nelle serate. Ti vediamo con gli occhiali da sole, probabilmente per nascondere ore di insonnia. Per quanto riguarda la partita di oggi, cosa ne pensi? Eh, ciao a tutti, intanto, partendo dal discorso della partita, secondo me Fabio non ha giocato male. Anzi, potrebbe usare anche di più perché è mancino come me, ma il fatto. Di accentrarsi giocando a destra e poi un calcio secco fa tanto la differenza anche in un campo, magari un po' più grande rispetto a quello che sono abituato a giocare io, che è un po' più piccolo. Un rientro secco e un calcio, magari sul primo o sul secondo palo. Con un compagno che fa un taglio dall'altra parte, secondo me è tanta roba. Ti quanto tempo giochi e perché ci tenevi così tanto a portare Fabio Punto nel calcio a 5? Fabio ha fatto un percorso molto simile al mio. Anch'io ne ho iniziato a giocare a calcio da quando ero piccolino, quando avevo 6-7 anni. Poi dopo ho smesso e mi sono dato al calcio a 5. Quindi ho un po' rivisto lui quando l'ho conosciuto quest'estate. Mi sono un po' rivisto, no? Poi anche lui che giocava a calcio. Mancino che gioca a destra, che rientra tecnico. E to oh, saresti perfetto a giocare a 5. E il mio prossimo obiettivo okay. è convincere il secondo di Mauro a giocare a 5, e poi l'impresa sarà al terzo. <ride> <Sì>. <ride> E eccoci anche con le mie considerazioni Marci innanzitutto sei stato complice di questo passaggio Di Fabio nel mondo del calcio 5 come diceva anche prima Fre, Ma secondo te è stata la scelta giusta col serno del poi Secondo me il percorso è ancora lungo da fare Siamo neanche alla fine del primo anno L'importante è che si diverta Secondo me il percorso ovviamente, è ancora lungo e giovanissimo Quindi avrà tanti anni secondo me ancora davanti Per continuare a divertirsi, far sempre meglio E imparare sempre di più secondo me le parti fondamentali di questo sport Ecco Il prossimo anno potremo vedervi giocare assieme magari Ma chi lo sa Chi vivrà vedrà Noi adesso richiamiamo Fabio e andiamo in chiusura Noi ragazzi vi ricordiamo che gioco. Di prossimo non uscirà un video relativo alla serie B di Fuzza al causa Pasqua Ma uscirà come sempre un contenuto diverso Noi con la serie B di Fuzza ci rivediamo invece Tra due settimane con la Vigor Fugecchio Come sempre vi ringraziamo per aver visto questo video fino alla fine E come sempre iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate tantissimi commenti a cui risponderemo nel prossimo video Lasciate anche like al video ovviamente Ragazzi un follow è per sempre Ciao ragazzi Al prossimo video